Una pompa a mano, per occupare meno spazio consigliamo una bomboletta di CO2 con il relativo erogatore. Kit vermicelli se avete le gomme tubeless ed una valvola tubeless completa di riserva. Utilizzate i guanti e la bomboletta altrimenti ci lasciate col pastrelli. Frisolante o nastro americano che sarebbe anche meglio, ne bastano ne bat o quattro giri. Guanti in lattice e fazzoletti vari sono sempre ben accetti